Beh, direi un inizio spettacolare perché davvero non avrei mai immaginato di poter sentire Spallicci e soprattutto lo Spallicci del primo dopoguerra ci sono tutti gli ingredienti eh, i retuci, le bandiere la caveia, il ritorno alla terra tutti gli ingredienti di quello che è il regionalismo spalliciano in questa, in questa poesia che poi più che una carta è una poesia che è stata trasferita con questo ritmo veramente straordinario che piacerebbe molto Probabilmente anche a tante altre persone mi auguro che a voi vi abbia finale successo. Okay. Può dirvi qualcosa in proposito? Tra qualche mese uscirà il nostro album. <ride> <ride> sì, sì. C'è già la fila al casello dell'autostrada. Noi, una... noi avremo anche un'altra idea. Noi adesso partiamo con il dialetto, ma poi vorremmo arrivare al tema delle sonorità della, legate alla cultura dialettale sia quelle tradizionali sia le imprese contemporanee e quindi fare un lavoro anche di recupero di quella che è una, che è una tradizione molto anche associativa e di, di scavo che è molto presente su tutti i territori delle Romagna, Romagna, non solo naturalmente quello romano bene, ma detto questo eh, io naturalmente faccio il, il benvenuto a tutti i presenti e spiegare rapidissimamente di che cosa si tratta. Questa sera è una sera molto particolare perché anziché fare la classica presentazione di uno dei nostri abituali dossier che è stato dedicato alla, alla regione e alle sue lingue cioè alla tradizione di Alitalia Romagnola che è anche il frutto di una legge regionale di sostegno che il BC gestisce e di cui si dà conto questa documentazione, quindi qui si capisce come sono stati anche spesi i quattrini della regione in questo, in questo campo, cosa che è assolutamente d'obbligo secondo me perché amministra la risorsa pubblica. Però abbiamo voluto diciamo, unire a questa occasione, che è un'occasione più di rendicontazione, qualcosa di diverso, e cioè andando poi a cercare a promuovere queste realtà dialettali e io vi ringrazio. Pepe Bellosi che nel Consiglio dei BC è stato il punto di riferimento per molti anni di queste ricerche e continua naturalmente a esserlo non solo per la parte romagnola ecco noi ci siamo resi conto che poteva essere il caso di eh, trovare creare un'occasione nella quale poeti e eh, persone che riflettono sulla poesia della eh, poesia odier contemporanea scritta nei dialetti dell'Emilia Romagna potessero incontrarsi, potessero anche in qualche modo dare un saggio di quello che sono, che è il loro modo di eh, poetare, di vedere il mondo. E crediamo che l'Istituto abbia anche questa funzione, perché non è una funzione meramente, chiamiamola così, di conservazione di, un, di oggetti o di memoria. a livello intergenerazionale delle sensibilità culturali, dovrebbe fare anche questo, noi cerchiamo di farlo, naturalmente questo è un primo esperimento, vediamo come, cosa viene fuori, poi ci rifletteremo sopra e abbiamo pensato di condirlo, devo dire che non è stata mia ma eh, del personale di, eh, di BC che da questo punto di vista è straordinario. anche con degli intermezzi musicali che rendessero questa serata una serata un po' desueta, molto meno attuale rispetto alle tradizionali diciamo, conferenze o presentazioni, è qualcosa che alla fine possa lasciare degli spunti di riflessione e di sensibilità per tutti noi. Quindi io eh, a questo punto diamo eh, inizio alle per così dire. E, ringrazio intanto, loro saranno qui e rappresenteranno, e ogni tanto diciamo, interverranno eh, con le loro incursioni eh, musicali e allora cominciamo appunto con Beppe Bellosi che, diciamo, apre... <appl> ...una lineazione, eh, una lineazione chiamiamola così eh, critica